Thank <laughs> you. a posto a tutti a onore a Jacopo Dei Jacopo Delici, come documento la pietra di inciampo posta davanti all'ingresso della nostra scuola, muore a Gusen, uno dei sottocampi del campo di concentramento di Mauthausen, il primo marzo del 1945, in seguito ai terribili maltrattamenti subiti durante la prigionia. Era stato arrestato il 7 novembre del 1944, in seguito a un agguato lì dai militi della Regione Muti, un'unità militare della Repubblica Sociale, mentre tentava di mettere al sicuro documenti del comando generale del Corpo Volontario della Libertà di Viale Bianca Maria a Milano. Negli estenuanti interrogatori e nonostante le polizie si era rifiutato di, par di parlare per non compromettere i compagni di lotta sottrattisi alla cattura. Dopo essere stato consegnato alle SS e rinchiuso nel carcere di San Vittore, fu inviato nel campo di transito di Bolzano, quindi deportato a Mauthausen, dove troverà la morte. Bianca Ceva, militante antifascista, espulsa dall'insegnamento dopo l'8 settembre, arrestata e detenuta nel castello di Gugliera per l'aiuto offerto ai prigionieri alleati, lo ricorda così. Non lo conosciuto il gli del Avevo udito il suo nome sulla montagna, fin dal novembre 1943. Oggi vi sta dinanzi l'immagine del suo volto ridente, ai piedi dell'acquare leggo. La legge morale va portata nel mondo e nella società, perché serva ad esempio. Queste parole furono scritte da lui, poco prima della morte. Le parole in sé non hanno molta importanza. Se ne sono scritte tante e se ne scrivono troppe anche più solenni divengono segno mirabile ai nostri occhi quando noi sappiamo che chi le ha scritte è stato consumato dal desiderio di attuarle e ha bruciato la breve vita sapendo di testimoniare nel sacrificio supremo la legge morale studente di fisica poeta e interprete di poeti antichi amante di ogni forma d'arte Jacopo era tormentato dal problema morale, al quale era per lui, come per tutte le coscienze sensibili e profonde, unito in logica connessione, il problema politico. Oggi tengo nelle mani due volumetti, uno rilegato in seta rossa, che porta nelle piccole pagine, in caratteri invitidissimi, versi brevi, i versi del suo cuore. Nella dolce sera di dente, allora ti vidi, o oh amore. Nella dolce sera d'aprile, quando lenti i fiori si riposavano. Allora ti vidi, e allora il mio cuore stanco fu felice. Per una breve sera d'aprile fu felice il mio cuore stanco. E da quel giorno io non penso mai al triste domani che si avanza. Per me è sempre, soltanto, quella dolce sera di dente. E la nota triste si ripete, e batte, più cupa. Ma le ali del nord versano veleno sugli appassiti volti, di chi spera. Premeva sul cuore di Jacopo un presentimento oscuro di dolore, e creava in lui motivi lirici profondi, ai quali tuttavia l'anima sua non si abbandonava che per brevi istanti, per lasciare all'intelletto tutta la possibilità di indagare il mistero dell'uomo e del mondo. Non avrei forse rievocato il ricordo di Jacopo Dentici se non mi sembrasse di averlo sempre conosciuto, se non scorgessi in lui il volto penoso o lieto o buonariamente beffardo di tanti giovani intelligenti perduti per sempre. «Perduti per sempre», afferma Bianca Ceva in una delle ultime frasi del suo ricordo. «In parte ha ragione». Ma grazie alla sua e ad altre straordinarie testimonianze, Jacopo vive ancora oggi nella nostra memoria e come gli altri eroi della resistenza, continua a rappresentare un modello per tutti coloro che in nome dei valori dell'antifascismo compiono una scelta di libertà. Il Ci siamo andati perché oggi siamo in casa e fatto sacro.